Buonasera agli amici di Sottina 5 TV siamo venuti da nascondere che siamo felicissimi per il risultato acquisito contro una squadra che ritengo che diciamo col gioco che fanno rispecchia i punti che è in classifica perché una squadra che può vantare gente come Sede Cutrali, Rinelle, ehm, Giardina, qualcun altro insomma gente che io conosco e con un portiere davvero bravo devo dire eh, non so come fanno a ristagnare così in basso la classifica. E la partita è stata, come tutti i derby, abbastanza tirata, emozionante, a tratti. E diciamo che c'è stato un momento che mh, potevano anche pareggiare loro sul 2-1, perché noi abbiamo sprecato il 3-1 quando loro hanno avuto espulso Ternullo. E abbiamo rischiato, abbiamo rischiato anche alla fine, quando poi è stato espulso Renzo, perché... Io credevo che avrebbero fatto uno schema con, anche, con, addirittura anche con il portiere più giù per sfruttare due uomini in più e non è andata così e per loro purtroppo è andata bene per noi manteniamo la testa della classifica eh, stasera ci sarà Camarelli Scicli vedremo cosa, come andrà a finire eh, mi dispiace per gli amici di Merilli perché ora avranno anche due partite molto tirate a, a Santa Croce Camerina e poi a Scicli eh, però um, non lo dico per la peggeria che mi conosce, lo sa, eh, con il rientro di Marco Borgione e di, di Cristian Siracusa, io credo che questa squadra possa fare benissimo. Io credo che mm, forse non usciranno dai play ma non credo che rischieranno la, la retrocessione. E per il resto stasera stiamo a vedere, ripeto, i risultati, mh, anche perché ci sono i calatini che giocano con l'Iblea, insomma li avremo ancora tutti sul collo, però oggi è stata una, una vittoria importantissima anche per l'autostima, perché soffrire fino all'ultimo così... Eh, devo dire che non abbiamo fatto una grande gara dal punto di vista di, mh, eh, diciamo de, di, per imporre il nostro gioco eh, Devo dire che abbiamo subito a tratti il gioco del Meniglia Anche se abbiamo rischiato poco però eh, abbiamo subito Siamo stati molto compatti dietro, molto intensi eh, Sebi ha fatto le solite parate importanti in questo campionato Che ci stanno regalando parecchi punti Il portiere avversario non è stato da meno in alcune situazioni eh, perché ci sono state davvero da ambo le parti delle belle giocate giocate che secondo me non si vedono in C2 ma che si vedono invece in categorie superiori eh, sono, siamo contentissimi io sono contento della prestazione dei ragazzi ho dovuto necessariamente far giocare quei 6-7 che ormai erano entrati in partita tutto il resto purtroppo in panchina eh, non me la sono sentita di far giocare altri perché c'è una responsabilità enorme anche perché qualcuno dei ragazzi, quelli più piccoli tipo Mario, Pietro, sentono queste partite d'altronde hanno, eh, hanno 17 anni insomma, si può anche eh, soffrire un po' di, di tensione insomma. quindi siamo davvero molto contenti moltissimo eh, ora abbiamo due partite in casa abbiamo il Palagonia e l'escazio de Rosolini che non dobbiamo sottovalutare perché si devono salvare ma è chiaro che se noi non vinciamo con, lo, con il Palagonia e con Rosolini non possiamo meritare di vincere il campionato. La penultima trasferta sarà quella insidiosa, con il Siracosa Meraco, squadra ottima, di grande qualità, eh, però anche lì ce la giocheremo a viso aperto e speriamo di fare, di fare almeno un risultato anche lì. Eh, per il resto voglio fare anche un piccolo, un piccolo diciamo così, augurio eh, un bocca al lupo alle, alle nostre giovanili che hanno vinto nei playoff la, la prima partita devo tirare le orecchie a qualcuno del, um, degli allievi eh, che secondo me non si comporta correttamente con gli avversari facendo qualche per quando riguarda il risultato cosa che a me non piacciono perché bisogna rispettare sempre chi perde anzi soprattutto chi perde quindi um, per il resto Sottino, come abbiamo detto qualche settimana fa a gonfiabele nella Junior ci siamo già qualificati ci giocheremo il primo posto eh, abbiamo la colpedale, ci teniamo pure in quella, quindi martedì eh, a Stortino alle 19.30 con i Calatini. La vogliamo vincere, ci vogliamo qualificare perché vogliamo andare avanti nel torneo. Ci giocheremo tutta ogni partita come fosse la finale, come oggi. Eh, un carissimo saluto agli amici di Sottino 5